Grazie Presidente. L'ordine del giorno che andiamo oggi a, ad illustrare come primo ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle è eh, in armonia con quello che abbiamo inserito nel nostro programma elettorale ma soprattutto quello che dovrebbe essere eh, l'ordinaria eh, attività diciamo, dell'amministrazione e di chi viene eletto appunto, dai, dai cittadini in virtù del fatto che eh, debba essere monitorato, vigilato e soprattutto rendicontata la nostra attività. Ora io non voglio fare polemica perché questo è un regolamento eh, che va a rinforzare la trasparenza all'interno dell'amministrazione capitolina ho letto, l'abbiamo tentato di spiegare nella discussione generale addirittura con delle, delle, eh, con delle schede mettendo col testo a fronte l'accesso dei consiglieri eh, e questo insomma rispetto a prima e abbiamo visto che viene addirittura rinforzato eppure l'opposizione continua a contestare ma al netto di questo io credo che sia fondamentale che la cittadinanza possa conoscere ed avere i dati eh, in in formato aperto di una serie eh, di, eh, di attività che i consiglieri portano avanti. Ripeto, non voglio fare polemica, ad oggi in formato aperto questi dati non ci sono, ma non ci sono mai stati nelle precedenti eh, consigliature. Questa amministrazione ha rilasciato il famoso portale open data con il quale confluiscono e confluiranno altre categorie di, eh, di dati. E diciamo quali sono questi dati per i quali noi chiediamo all'assessorato. Marzano poi ovviamente di farsi carico, di poter fare in modo che eh, più eh, dati possibili nel corso dei prossimi anni possano essere pubblicati. Eh, le presenze e l'assenza dei consiglieri in Assemblea Capitolina sono dati che già sono detenuti dall'amministrazione e che quindi potrebbero essere eh, pubblicati in formato aperto perché se magari eh, vediamo che in un consiglio eh, comunale eh, o anche nei consigli municipali eh, c'è un consigliere che magari... Thank per suo per carità legittima volontà però si assenta eh, in modo continuativo eh, magari proprio su dei provvedimenti importanti io credo che la cittadinanza eh, lo debba assolutamente eh, sapere o magari assentarsi insomma, e quindi svolgere solo parzialmente poi ripeto è un suo diritto però è giusto che la cittadinanza possa monitorare e vigilare quello che è l'attività dei consiglieri che vengono eletti. Un altro tema è i voti espressi dai consiglieri Ieri noi abbiamo messo sul più ampio numero degli atti votati e questo già è un dato che noi abbiamo perché quando andiamo su deliberazioni ed atti, all'esito nella parte conclusiva della delibera in pdf, noi già abbiamo il dato di chi ha votato a favore e di chi ha votato contrario, ecco questo è un dato che è nel PDF ma magari il singolo cittadino potrebbe avere interesse in formato aperto ad avere il dato su tutte le votazioni, quindi semplicemente si tratta di un dato già detenuto dall'amministrazione così almeno i cittadini sanno qual è la posizione politica effettiva di eh, un determinato consigliere o di una forza politica su un provvedimento, cosa hanno votato, cosa non hanno votato, perché questi dati rendono trasparente l'attività, in questo modo se un consigliere o un gruppo politico vota un determinato provvedimento in un modo piuttosto che un altro e viene comunicato e viene diciamo, data l'opportunità di avere questo dato in formato aperto magari a quel punto la cittadinanza è in grado anche di valutare se effettivamente poi un consigliere o un gruppo abbia o meno fatto magari un comunicato no? che in realtà magari va nella direzione opposta di quella che ha votato e in questo modo c'è più trasparenza anche sulla serietà e la correttezza del nostro. Il numero e la tipologia degli atti presentati, ecco questo ad esempio è un ulteriore eh, documento che immagino che comunque eh, non possa non essere detenuto. ovviamente dovrà anch'esso immagino essere lavorato, l'esito delle votazioni degli atti presentati quindi se un atto sia stato approvato se sia stato respinto se sia stato rigettato, noi ovviamente abbiamo fatto un ordine del giorno perché lo voglio dire in modo chiaro, questa roba prima dentro l'amministrazione capitolina non c'era, non ricordo che sia mai stata messa in piedi qualcuno mi dirà ma sono poche cose, eh, ma prima non c'era nulla, quindi di fatto solo con questa amministrazione e con questa giunta Stiamo andando in questa direzione, quindi a chi critica che effettivamente questo regolamento sembra essere limitativo io in realtà dico perché non l'avete fatto prima voi, visto che è dal 2003 che questo regolamento è in piedi e poi ogni altra informazione e documento dato già detenuto dall'amministrazione sull'attività sull consigliare. Quindi io Presidente credo che questo sia opportuno, sia un, un atto e un indirizzo che eh, eh, restituisce anche dignità eh, al lavoro che noi tutti i giorni, maggioranza e opposizione, portiamo avanti all'interno delle assemblee. Che non credo che si possa essere contrari alla trasparenza del proprio lavoro. Noi non abbiamo niente da nascondere, nessuno immagino abbia niente da nascondere, almeno lo spero per loro, quindi io mi aspetto e spero che ci sia un voto favorevole da parte anche dell'opposizione.